Vamos a leer en Hechos capítulo 1 del versículo 4 al versículo 5 versículo 4 al 5 Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo, dijo de mí porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos bautizaba con agua Juan bautizó con agua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ma voi sarete battesati con lo Spirito Santo. E questa era la promessa del Padre. E questa era la promessa del Padre. Dio ci ha fatto tante promesse. Gesù non ci ha fatto tante promesse. Però la promessa più importante. Però la promessa più importante. La primizia delle promesse. La primia delle promesse. È lo Spirito Santo. È es l'Espirito Santo. Quando Gesù se ne è andato. Quando Gesù se fu. E ci ha detto che tornava. E dicevo che io va a regressare. Non, non ci ha lasciati soli. Non ci ha lasciato Ma ci ha dato lo Spirito Santo. Sino che ci lasciò lo Spirito Santo. Affinché ci potesse guidare. Affinché potesse aiutare. E nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è pieno di esempi di quello che sarebbe successo con lo Spirito Santo. e Nella Bibbia e nell'Antico Testamento ha molti esempi di quello che a passare con lo Spirito Santo. Uno dei più significativi è quello che successe a Saul. Uno de los más significativos fue lo que le pasó a Saúl. Porque Saúl viene unto como eh, rey del profeta Samuel. Porque Saúl fue ungido como rey del profeta Samuel. Pero cuando viene unto, Dios le da tres señales. Pero cuando es ungido, Dios le da tres señales. Y dice que encontrará dos hombres que le hablarán de las asinas que se alopece. Le dijo que va a encontrar dos hombres para que, le, oh, que le van a hablar de las burras que se perdieron. Poi avrebbero incontrato tre uomini incontrato tres che portavano un'offerta a Dio a E poi il terzo segnale y el signo. avrebbero incontrato una compagnia di profeti. Era di una compagnia de e quando avrebbero avrebbe incontrato questi profeti. E quando avesse incontrato questi profeti, lo Spirito Santo sarebbe venuto sopra di lui. E lo venuto sopra di E Saul profetizzava. E Saul profetizzava. E lì sarebbe stato trasformato in un altro uomo. E lì avrebbe stato trasformato in un altro uomo. Quando succedevano tutti questi segnali? Quando passavano tutti questi segni. Allora Saul doveva fare ciò che c'era bisogno. Quindi Saul doveva fare quello che que si necessitava. Perché Dio era con lui. Stava con e quindi c'erano dei segnali. E lì arrivò lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo. E Dio lo trasformò in un altro uomo. E lo otro E quei segnali avvennero proprio in quella giornata. giustamente uh, in Incontrò quegli uomini che gli parlavano delle asine. Incontrò gli uomini che gli parlavano delle e incontrò que le de burras. incontrò gli altri uomini che stavano portando un'offerta a Dio. Incontrò che un'offerta a Dio. Però quando incontrò dei profeti. Profetas, Uomini che erano ripieni di Spirito Santo. Spirito Santo Dio lo Spirito Santo scese sopra di lui. E Spirito Santo sopra di lui. E Dio gli trasformò il cuore. E Dio Divenne un altro uomo. E divenne il re che doveva y essere. Y se el que tenía que ser. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Necessitamo dell'Espírito Santo per poter essere gli uomini e le donne di Dio che dobbiamo essere. Non abbiamo bisogno di studiare teologia. Non abbiamo bisogno di metodi umani. Non necesitamos de metodos umani. Quello di cui abbiamo bisogno Lo che è che Dio, di es che Dio venga a vivere dentro di noi. che ci riempia con la sua potenza. Con su e ci faccia diventare un'altra persona. Y nos Così potremo realizzare il piano che Dio ha per la nostra vita. Così potremo realizzare il piano che Dio ha per la Perché Dio ha un piano per ognuno di noi che siamo qua. Perché Dio ha un piano per ogni di noi per cui siamo in vita. Noi non siamo nati per caso. Non siamo nasciti per casualità. Non siamo nati perché un giorno nostro padre e nostra madre erano felici e hanno fatto una festa. Noi abbiamo nasciti perché un giorno nostro padre e la nostra madre erano felici e si erano una Anche se può essere successo che hanno fatto una festa. O puede pasar que haya pasado por esto. Ma se noi siamo nati, Pero si hemos nacido. Es porque Dios ha establecido que estamos aquí en este mundo. Y Dios ha establecido para nosotros un plan. E la maggior parte delle persone su questa terra non realizzano il piano di Dio. La gente plan di Dios. Però Dio ha un piano per ognuno di noi. E affinché il piano si realizzi, e che il plan ricumpla, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo viva dentro di noi. che lo Spirito Santo viva dentro di de noi. Gesù lo disse ai discepoli: Gesù lo a los Aspettate. Aspettate fino a quando non riceverete lo Spirito Santo e dopo mi sarete testimoni con potenza quello che loro avevano bisogno non era la religione dei farisei quella non serviva a niente quello di cui avevano bisogno era di questo Spirito che poteva cambiare quello che era dentro di loro era il spirito che poteva cambiare lo che stava dentro di de loro. voglio rileggere di nuovo il versetto che aveva letto la pastora voglio dire attraverso il versicolo che aveva letto la pastora Ezechiele 36, 26 e 27 Ezechiele 36 no, non ci dice nulla 26 e 27 allora, Ezechiele 36, 26 e 27 Sí, es correcto, es correcto. Ver, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra todo esto todo esto lo hace Dios es Dios que viene y toglie il cuore di pietra da dentro di noi. Il viene e, il de dentro de e ci dà un cuore di carne. E È lui che mette di noi il suo spirito, que pone su spirito. E ci fa camminare nei suoi statuti. E, nos hace en, en sus e osservare i comandamenti. E Noi non dobbiamo fare il lavaggio di testa alla gente. non dobbiamo lavare il cerebro alla gente. Non sono le nostre parole che possono cambiare i cuori. son le nostre parole que cambian los corazones de la gente. Le nostre parole non possono far uscire una persona dalla droga. No sacar una persona droga. Le nostre parole non possono fare crescere un braccio ad una persona che non ce l'ha. Le nostre parole non possono far crescere un braccio ad una persona che non ce l'ha. Le nostre parole non possono guarire un tumore. No un non possono riconciliare famiglie. No non possono fare in modo che un delinquente lasci la malavita e diventi una persona per bene. Non può che un criminale di de essere e che uh, sia una buona persona. Le nostre parole possono solo convincere la gente nella loro mente. Esas la gente en su mente. Ma è mente. Ma quello di cui le persone hanno bisogno? Però lo che la gente necessita è di essere cambiate e trasformate nello Spirito. e, e nello Spirito. E questo solo lo può fare lo Spirito Santo. solo può lo Spirito Santo. Però lo farà attraverso di noi. Però lo farà attraverso di noi. Dio che fa tutto. Che tutto ha deciso sì. di farlo attraverso di noi. farlo attraverso di noi. State capendo la grande cosa che Dio vuole fare. Entendessero che è il bueno, grande plan che Dio tiene per noi. Usarci come strumento per trasformare veramente la gente. Usarci come strumento per trasformare realmente la gente. Per liberare i posseduti. Per liberare i posseduti. Per guarire i malati. Per sanar i enfermos. Per resuscitare i morti. Per resuscitare i muertos. Questo non sono cose di duemila anni fa. Non sono cose di hace 2000 anni, sono cose che succedono ancora oggi. Sono cose che passano a noi. Quando Dio trova cuori disposti ad essere trasformati. Quando Dio si incontra un corso disposto per essere trasformato. Per poi trasformare. Per poi trasformare a altri. La pastora parlava del risoio delle isole Egadi. La pastora parlava del, dell'avviamento delle isole Egadi. Che ho condiviso questo video con il mentorato, con il gruppo del mentorato Secondo che comparteva questo video con il gru secondo gruppo di mentorato. e la cosa bella è che queste due vecchiette stavano lì pregando e lo bonito è che queste due anziane stavano lì orando e, e all'improvviso successe qualcosa di straordinario passò qualcosa di straordinario c'era un gruppo di giovani che stavano ballando in una discoteca Aveva c'era un gruppo di giovani che stavano ballando in una discoteca scapparono dalla discoteca e andarono sì. fuori alla chiesa scapparono dalla discoteca e si furono fuori dalla chiesa che ha visto pastore, guarda, fuori dalla chiesa c'è un sacco di gente che le al pastore, mira che frate della iglesia, c'è un montón de gente e la gente lì a terra a piangere, a chiedere perdono perdona a Dio per i propri peccati la gente ahí llorando, arrodillandosi e pedirle perdono a Dio per i suoi peccati senza che nessuno gli avesse parlato di niente senza che nessuno le avesse parlato di Dio ma lo Spirito Santo li portava ad una convinzione così profonda di peccato Però lo no? Spirito Santo li portava ad una convinzione così forte di peccato quelle persone non furono più le stesse che aquellas persone non furono le stesse la maggior parte di loro sono diventati pastori, predicatori. La maggior parte di loro sono ora pastori e predicatori. Evangelisti. Evangelistas. Addirittura la Bibbia che uno usava. che usava. È arrivata nella Casa Bianca che era la Bibbia che usava Trump. Se la e arrivò alla Casa Bianca, all è la, la Bibbia che, usa Trump, che usava Trump. Noi non abbiamo idea di quando Dio può trasformare questo mondo attraverso le nostre vite. Non abbiamo idea di lo Dio può trasformare questo mondo attraverso le nostre vite. Però per fare questo Pero para hacer esto, abbiamo bisogno della potenza che viene dall'alto. viene Quando la Bibbia parla di potenza. Quando la habla de poder, Usa un termine in greco. Usa un, un termine in greco. Che è dunamis. dunamis. Che significa come dinamite. Che è come dinamite. È una potenza esplosiva. È es un potere explosivo Dio ti dà un potere che diventa come una, un esplosivo. Dio ti dà un potere che è come un esplosivo. Per andare a distruggere le opere del diavolo. Per distruggere le, le opere del diavolo. Noi faremo tanto danno al diavolo. Perché le faremo molto danno al diavolo. Non andiamo a combattere una guerra eh, con i coltellini. Non andiamo a pegare una guerra con i cucilletti. Dio ci manda a combattere la guerra con le dinamite. Dio ci manda a combattere una guerra soprannaturale con armi soprannaturali. E non è importante se tu ti senti pronto o non ti senti pronto. E non importa se tu ti senti listo o no. Se ti senti intelligente o non ti senti intelligente. Se ti senti che eri intelligente o che non lo eres. Se ti senti forte o non ti senti forte. Se ti sente forte o no. Perché se Dio è con te, perché se Dio sta con te, qualunque sia il tuo nemico, qualche chi sia il tuo nemico cadrà davanti a te. Caderà davanti a te. Vabbè. Vabbè, vabbè. Davide lo ha vissuto. Davide lo ha Aveva ricevuto lo Spirito e un giorno si incontrò con un gigante alto 3 metri e mezzo e un giorno si incontrò un gigante alto 3 me metri e e questo gigante era armato di lance e scudi e questo uh, gigante aveva armi per tutti i lati scudi, espada, armature era un uomo di guerra era un uomo di guerra e lui era un ragazzo, aveva circa 16 anni e era un chico, como 16 años. ed era sempre stato con le pecore e con las ovejas allora ha preso una pietra e con una fionda gli lanciò la pietra. E tomò una rocca e con una onda gli tirò la rocca. Però una semplice pietra. Fai una pecoria guidata dallo Spirito Santo. Guiata Spirito Santo. È capace di abbattere l'esercito più grande. È capace di ganare l'esercito più grande. Non ti devi mai sentire troppo piccolo. Non ti senti demasiado peccino. O insufficiente. O che no non sufficiente. O che non sei capace di fare nulla. O che non sei capace di fare nulla. Se hai lo Spirito Santo dentro di te. Santo dentro de ti. devo usarti per abbattere giganti. Dios usarti per giganti. Per distruggere eserciti. Para per vincere regni. Para ganar per il suo nome. Per il suo nome. Amen. Amen. Amen. Josué lo ha ricevuto. Josué lo recibió. Per poter entrare nella terra promessa, lui ha para... dovuto ricevere lo Spirito. Per entrare nella terra prometida lui dovuto ricevere lo Spirito. E anche lì lui ha combattuto contro giganti, contro muri enormi. E lì también tu che contro giga giganti e muri enormi. Però nel nome del Signore sono crollati. Però nel nome di Gesù sono cauti. Non è importante quanto sia grande il nemico che stai affrontando. Non è importante lo grande che sia il nemico che stai affrontando. Se lo Spirito Santo è con te, Se lo Spirito contigo, Non ci sono mura così alte da, da non poter essere abbattute. Non ci sono muri demasiado alti per non essere ganati. Quando dovevano costruire il santuario, que costruire il santuario Dio disse alle persone che stavano costruendo, gente che stava costruendo una sapienza straordinaria: una sabiduria incredibile. Genesi 36, verso 1: Genesi 36, versicolo 1. Genesi 36, 1. Y estas son las generaciones de Saúl, sí. el cual es Edom. No, o no. No. no? ¿36? ¿36? Genesi? Sí. ¿Sabes voy a Bueno. Bueno, como dice la Biblia... Bueno. Dice la palabra. Que c'erano dos hombres, Bezalel y Oliab. Serían dos hombres, Bezalel y Oliab. Que eran los hombres che erano nombres hábiles però sui quali Dio aveva messo uno spirito di sapienza e intelligenza però sui quali Dio aveva un spirito de sabiduría e intelligenza per riuscire a eseguire tutti i lavori del santuario per fare tutti i lavori del santuario secondo quello che l'Eterno aveva ordinato secondo quello che l'Eterno aveva ordinato era un lavoro difficile da fare era un lavoro molto difficile para fare. c'era un lavoro che nessuno non aveva mai fatto era un lavoro che nessuno aveva mai fatto però Dio diede lo Spirito Santo, dio Santo Per dargli la sapienza di poter realizzare questi progetti Per dargli la sabidoria per realizzare questi progetti Quindi non è importante quanto siano difficili i progetti che tu puoi avere davanti Per questo è es importante lo difficile che possono essere i progetti che tengas davanti O se non l'ho mai fatto O se non lo esiste Perché Dio ti dà la sapienza per poter realizzare i progetti Porque Dios te da la sabiduría para realizar los proyectos. Dios te da la sabiduría para, poder realizar, grandes cosas. La sabiduría para realizar grandes cosas. Y si no hay una strada, tú harás una strada en el desierto. un camino, un camino en el desierto. Porque Dios está contigo. Porque esta dinamita que Dios te da. Puede romper las montañas. Abrir una strada donde la puerta está cerrada. Amen. Amen. Amen. Però ci sono dei segnali. Però molti pensano, vabbè, io quando ho accettato Gesù già ho ricevuto lo Spirito Santo. Molti pensano, bueno, per quando io ho uh, ricevuto Gesù io ho ricevuto lo Spirito Santo. Sì, però non hai ricevuto la potenza dello Spirito Santo. Sì, però non resiste il potere dello Spirito Santo. Per ricevere la potenza ci sono dei segni. Per ricevere il potere hai signi quando Saulo ha ricevuto la, la potenza dello Spirito Santo quando cambiò Saul, in un altro uomo quando Saulo riceve il potere dello Spirito Santo cambiò, para, o sea, se volviò in un quando Dio prese lo Spirito di Mosè e lo mette su 70 anziani quando Dio prese lo Spirito di Mosè e lo puso su 70 anziani questi 70 anziani profetizzarono questi 70 anziani si cominciarono a profetizzare erano segni erano signos in Atti capitolo 2 En Hechos capítulo 2, 18, del versículo 12 al 18, veamos qué es cuando no recibido el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que pasó cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2, <coughs> del 12 al 18. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser eso? Mas otros burlando se decían, que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó su voz, y hablóles diciendo, Varones judíos, y todos los que vires en Jerusalén, estos sean notorios, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y serán los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, le llamaré mi espíritu y profetizarán. Cierrono sí. señal. Habían signos. Eran dos días, adiviertura, sembraban un Estaban ahí que parecían borrachos. Si, cadevano, Gritavano, si incadevano, non si sapeva cosa succedeva Gritavano, che io non si sapeva esattamente che passava Sembravano ubriati Però parecciam barracci Però erano diversi Però era differente E non furono più gli stessi E non furono gli stessi Prima erano chiusi in casa per paura di quello che potevano fare i giudei Antes stavano cerrados in casa per il miedo di quello che potevano fare i giudici Dopo scendono e iniziano a evangelizzare con forza e con coraggio E poi iniziano a evangelizzare con forza e con coraggio Anche a rischio della propria vita Anche a rischio della propria vita Abbiamo bisogno di un cambiamento. Necessitamos di un cambio. E questo cambiamento non è un cambiamento nei metodi umani. Questo cambio non è un cambio nei los metodi umani. Non funzionerà. No funzionerà. Abbiamo bisogno di un cambiamento nello, sp nello spirituale. Necessitamos un cambio in lo spirituale. Nella nostra vita interiore. In nostra vita interiore. Perché se cambia qualcosa dentro, se cambia algo dentro cambierà anche tutto fuori. Va a cambiare anche lo de fuori. Altrimenti cambiamo solo religione. Se no, solo stiamo cambiando religione ma non stiamo cambiando nulla nella nostra vita però non cambia nulla nella nostra vita ma quando cambierà qualcosa dentro però quando va a cambiare qualcosa dentro va ad arrivare questa dunamis, questa dinamite va a arrivare questa dinamite allora succederà una catastrofe per il diavolo io ho una catastrofe per il diavolo ah io voglio che il diavolo pianga tanto io chiedo che chiore moltissimo il diavolo perché dovrà perdere tanto territorio Habrá que perder muchas tierras por las cosas que Dios hará a través de nuestras vidas, por las que Dios hará a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué queremos hacer esta mañana? ¿Vogliamo tener un momento para pregar? Porque la Biblia dice, en Lucas, capítulo 11, verso 13, porque la palabra dice en Lucas, capítulo 11, versículo 13: Capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu, mm. da Espíritu Santo a los que lo pidieran de él. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieran de él. Así que hoy queremos pedirlo. Siamo in un tempo di primizia. Siamo in un tempo di primizia. La primizia delle, nostre, delle promesse che Dio ci ha fatto. La primizia de las que Dios nos hizo. E lo Spirito Santo. Es Santo. Quindi vogliamo avere un momento per pregare. Así, tener un momento para orar. Salutiamo i fratelli che ci seguono in diretta. in diretta.